streaming sta per iniziare lo streaming sta per iniziare lo streaming è iniziato mi dice ma io devo sistemare il cellulare se no allora salve care amiche ed amici e salve a tutte e tutti voi qua comunico eh, a un mio amico mi segue Alessandro Arcangeli, eh... sono in live. Glielo comunico in Facebook. Già nella mia scorsa live, eh, io vi ho detto che sono presente nei social forum e io non pretendo di essere pagato, non voglio essere pagato. E qua c'è gente che visita le mie pagine di facebook allora mi raccomando se il tema di oggi lo trovate accattivante vi piace cioè in poche parole mi raccomando di eh, condividere il video in modo che eh, anche altri possano commentarlo mi raccomando di lasciare i commentari sotto il video parlerò di questioni di filosofia pratica in questo video perché ho parlato più volte di questioni di filosofia teorica ma la gente eh, mi richiede delle applicazioni pratiche e io faccio dei video non tanto per esporre quali sono le mie idee al riguardo claudio wolf ciao oggi è arrivata la notizia che abbiamo un governo ha ah, finalmente speriamo che poi il governo governi e che il governo funzioni perché ci sono state volte in cui non si è potuto governare come è successo a berlusconi che nel 94 bossi alleato esterno gli ha tolto la fiducia o prodi con bertinotti e mastella speriamo che riescano a fare qualcosa allora Claudio eh, Wolf, caro amico, eh, dopo quando finisce il live, eh, se c'è dei commenti o anche adesso durante il live, eh, ti invito a partecipare. Adesso, siccome molti mi chiedono di iniziare col classico che tempo che fa, facciamo contenti tutti. Allora, fanno 74 gradi fahrenheit eh, giovedì 31 di maggio quindi l'ultimo giorno del mese e sereno stiamo a roma naturalmente 21 a 18 umidità 73 per cento precipitazioni 0 per cento 20 eh, 26 km 6 miglia per ore in gradi centigradi 23 gradi centigradi vento 10 km orari allora io faccio questo video ecco gli correggo il titolo vediamo se la cetta il titolo più lungo ormai no, non gli metto nulla in descrizione a parte il titolo stesso e poi Licenza Common Creative Attribution. Vabbè, forse metterò qualcosa in descrizione, ma come avrete visto, dal titolo che ho corretto anche dalla descrizione: parlando dell'amicizia, la fiducia ed il tradimento. Aspetto i vostri commenti. cioè vi invito a commentare, tanto adesso nella chat come dopo degli Ignis Love Live buonasera buonasera degli Ignis Love Live eh, vi invito a commentare quindi commentate sotto il video condividete il video affinché anche altri possano commentare perché un amico non so chi mi ha detto che oggigiorno l'amicizia non esiste più che eh, sono tutti interessati eh, che non c'è fiducia negli altri e che ti tradiscono quindi voglio dire eh, che si deve intendere per amicizia esiste un'amicizia interessata o eh, eh, e di sentire dis un'altra disinteressata o l'amicizia è sempre interessata Bene, secondo alcuni l'amicizia deve essere disinteressata. Secondo Friedrich Nietzsche, uno scrittore e filosofo tedesco, bisogna fidare delle persone disinteressate perché se realmente non gli interessa niente, non gli interesserà niente neanche di te. Quindi, secondo Nietzsche, non è vero che l'amicizia debba essere disinteressata. Ma che le persone debbano avere dei giusti interessi cioè mi spiego bene ci sono le persone che sono interessate a te e quindi che si preoccupano di te e ci sono delle persone che invece sono interessate a quello che tu hai oppure sono invidiose di qualche tua qualità quindi una persona eh, che è veramente un amico dovrebbe essere interessato a te al tuo benessere preoccuparsi di te una persona che magari gli puoi chiamare a qualsiasi ora del giorno e della notte se hai un problema anche alle tre del mattino un'emergenza un vero amico è una persona che non ti critica mai che non ti giudica mai che ti comprende eh, che se ti critica lo fa in maniera costruttiva per il tuo bene che non si mischia in cose che non lo riguardano a meno che non ti può aiutare per superarti e quindi io credo che questo concetto di amico eh, sia di un amico interessato al tuo benessere alla tua qualità della vita a, al, a elevare il tuo spirito la tua morale che un amico totalmente disinteressato sia un po più un amico menefreghista quello che a volte si dice ordinariamente è che l'amicizia non deve essere interessata nel senso l'amicizia non si aspetta nulla in cambio quello sì cioè ripeto ci sono delle persone che si spacciano per amici ma sono interessati a quello che hai oppure a stare accanto a te perché hai delle qualità intellettuali morali perché sei famoso allora eh, quelli sono gli amici interessati ma eh, l'amicizia molto importante e purtroppo si sta perdendo perché si sta perdendo la fiducia nel prossimo quindi eh, che cos'è la fiducia e il dare credito a altre persone senza che eh, abbiano ancora fatto nulla per doverle giudicare in base a dei criteri prestabiliti perché il giudice nella corte esamina eh, quelli che deve processare in base al codice delle leggi che sono già dei criteri di giudizio prestabiliti se uno entra in una qualsiasi categoria che ha trasgredito norme e leggi civili e penali allora è sentenziato e giudicato quindi eh, la fiducia e non passare per il proprio giudizio gli altri purtroppo viviamo in un'epoca di tanta diffidenza che eh, stiamo sempre a giudicare gli altri e non gli diamo la, la nostra fiducia perché molte volte magari ci hanno tradito allora non vogliamo passare per le stesse esperienze quindi eh, come dire quella è la fiducia il tradimento consiste nel tradire la fiducia di un'altra persona che ci credeva amici quindi quante volte ci hanno tradito anche per delle stupidaggini eh, amicizia fiducia e tradimento eh, stanno in combutta non puoi essere amico di un bugiardo ti consiglio di non essere amico di un narcisista come diceva massimo tamarasco in un live eh, che ho visto ieri e non puoi essere amico di un narcisista perché spesso è bugiardo tradisce e non ti può fidare di lui e non è un vero amico quindi ci sono delle personalità come lui diceva borderline anche se magari eh, non sono narcisisti però hanno delle patologie magari non è colpa loro magari sono degli schizofrenici buonasera duccio barbacani eh, buonasera grazie per il maestro allora duccio barbacani eh, che ne pensi di questo tema che mi ha proposto un nostro amico adesso io stavo cercando nei commenti chi mi ha parlato che mi ha proposto questo tema non so se il ricottato che sognava eh, non so eh, se ma che cazzo fu non so eh. però mi proposte eh, di parlare dell'amicizia della mancanza di fiducia del tradimento e quindi di duccio barbacani che ne pensi tu che cos'è la vera amicizia eh, come si fa a riconquistare fiducia nel paese e nella società e nel prossimo e che cos'è il tradimento perché a volte chi ci tradisce sono le persone più vicine a noi eh, che, che riescono appunto a capire la nostra fiducia e quindi mi ritrovo a parlare oggi che ho del tempo disponibile per fare questa questa live di venerdì no giovedì perdonate giovedì io sto un po sfasato giovedì questa live perché c'è tempo già sto in aria da 12 minuti ma vorrei che tutte e tutti voi mi diceste delle vostre esperienze eh, riguardo l'amicizia la fiducia e il tradimento se avete avuto delle buone o delle cattive esperienze che insegnamento ne avete tratto comunque qua per leggere un commento a caso eh, il ricottario che sognava mi diceva in un video Ed Duccio barbacani Che trova un amico trova un tesoro mi viene in mente il film di bud spencer e terence hill chi trova un amico trova un tesoro loro si ritrovarono in un'isola sperduta dell'arcipelago delle rio kiyo di cui fa parte okinawa e si erano incontrati con un soldato giapponese che non sapeva vent'anni dopo 30 che era finita la seconda guerra mondiale e trovarono dei soldi 100, più di 100 milioni di o un miliardo di dollari Il giapponese gli disse Ah, ma tanto quei soldi sono tutti finti allora eh, terenzi gli disse a Baspencer: guarda dobbiamo fare una buona azione chiamiamo eh, la la marina militare degli stati uniti e facciamoli portare via perché possono essere pericolosi se vanno nel mercato no e ma spencer fa, faceva sempre le solite smorfie allora chiamano i soldati arrivano con gli elicotteri e gli dà una pacca eh, sulla spalla il soldato a terence Hill, dicendogli grazie che ci avete avvisato, eh, se no, sarebbe stato veramente tragico per il nostro paese e lui gli ha detto sì, Terence Hill, no, gli ha detto, gli ha risposto perché quei soldi finti sarebbero finiti sul mercato mondiale, avrebbero fatto perdere molto denaro alla gente. No, gli ha detto il soldato, erano proprio veri. Noi abbiamo fatto credere ai giapponesi che erano finti perché non, non li prendessero dal bunker americano. E allora lì si vede il grugno, no, di Bud Spencer che ci è rimasto... Male, no perché avrebbero potuto prendersi lì loro i soldi no e poi mi sembra che si è messo a, a rincorrere a terence il che gli ha detto è eh, ma eh, tanto chi trova un amico trova un tesoro e, e, e, e loro avevano creduto che erano finti e quindi si sono fatti portare via eh, però no a parte scherzi a parte questa digressione di film degli anni 80 credo o 90 e eh, trova un amico trova un tesoro soprattutto il giorno d'oggi perché viviamo con tanti problemi economici come ci commentava eh, il nostro amico hai visto i video di Jung signorino no eh, ossia mi sembra che qualcuno si sì, poi alla fine ho visto un canale non so che canale è dove eh, me, me l'hanno segnalato, dove parla eh, Mattarella, che il canale non mi ricordo come si chiami, però ecco il commentario del ricotaro che sognava, che volevo commentare, però adesso faccio il video. Puoi dirlo forte, meglio prenderla a ridere, qui va tutto a rotoli e nel frattempo la situazione lavorativa è sempre più tragica. Questo commentario di due giorni fa. Ho inviato così tanti curriculum che mi pare di fare volantinaggio anziché ricerca del lavoro scusate se ho detto che mi ha eh, come dato questo commentario tanto è pubblico ma non vorrei sembrare indiscreto poi a colloqui sembrano incoraggianti dicono che ti chiamano ma poi nessuno si fa vivo non so più che fare il bello è che dovrebbe essere una repubblica fondata sul lavoro ma quale lavoro ormai è diventato un privilegio avere un lavoro che razza di paese il canale a ah no, è del punitore che ha caricato il video comunque sì mi sembra che il, il canale di young signorino non mi ricordo io ho visto un video non so se proprio di young signorino e dopo commenterò ricordare che sognava veramente sono contento che oggi sia stato il governo ma e eh, bisogna vedere adesso che faranno perché a me sembra che sotto sotto stanno tutti d'accordo che non cambieranno mai le cose comunque vediamo vediamo se parte questa terza repubblica come ha detto di maio ma i problemi dell'amicizia rimangono tradimento e sfiducia forse dovrei cambiare il titolo ma Visto che sono un po' pessimista, cambio il titolo per sapere voi che ne pensate. Basta mettere una S, il gioco è fatto. Vediamo un po'. Sembra che non è la... ecco qua l'impostazione nuova. Parlando dell'amicizia, la sfiducia ed il tradimento, aspetto i vostri commenti. Voi che ne pensate? tutta questa sfiducia di tutti questi tradimenti che siano soprattutto problemi economici a svilire le relazioni umane i rapporti interpersonali perché manca così tanta così tanto l'amicizia ai giorni nostri si potrebbe dire come gabriel garcia Marquez. lui scrisse l'amore ai tempi del colera e noi potremmo dire la mancanza di amicizia nell'epoca dei social forum e dei social network perché oggigiorno è più facile avere amici virtuali o digitali che di persona non hai mai frequentato e quindi che non potrei mai sapere come sono realmente che non avere degli amici veri io da giovane da adolescente avrò avuto massimo 20 o 30 conoscenti e 5 10 amici veri e con tutto frequentavo 30 o 40 persone non di più escludendo quelli che si trovavano nel ginnasio nel dojo dove andavo a fare karate escludendo le persone che conoscevo perché andavo a, nella libreria a comprare libri andavo a fare la spesa allora sono tutti conoscenti non amici difficilmente amici prendi l'autobus vai a roma eh, in autobus, e magari conosci le stesse persone perché alla stessa ora viaggiano insieme a te. Le stesse persone nella metropolitana arrivavo a prendere l'autobus, arrivavo alla metropolitana di Acilia e poi da Acilia andavo a Ottaviano, dove scendevo alla piramide, per esempio, o a Ottaviano. E a volte mi accompagnavano in tutto il tragitto le stesse persone. Dall'autobus che partivo da Casalpalocco fino a Ciglia, li montavamo insieme sul trenino della metropolitana che in parte faceva un percorso scoperto. Passavamo per la piramide, poi magari scendevamo a ottaviano. Erano le stesse persone che, che viaggiavano insieme a me gli stessi giorni agli stessi orari. Se viaggiavo in un orario differente in un altro giorno, viaggiavo con altri. Frequentavo molte persone conoscevo molti ma di veri amici pochi comunque 30 adesso siamo in un'era in cui eh, per esempio qua mi stanno messaggiando come pazzi, eh, in facebook mi hanno chiesto di entrare in un gruppo io entro anche se in russo e non so di che stanno parlando capito reiket record ti ha invitato a mettere mi piace a questa pagina è una pagina scritta in russo e frequentata da russi Urca, poi mi hanno invitato lorenzo tomezzoli mi ha invitato e mi ha inviato un po che quindi vedi come siamo connessi io in, in facebook guardate bene 1186 amici. E hai capito? Io in Facebook ho 1186 amici. Dire che ne conosco due o tre di persona, se non 10, è pure troppo, ma ho eh, 1186 amici. Poi in qualche parte c'è scritto che a seguirmi sono solo 26 di quei 1186 e io ne conoscerò 6 o 10 di persona capito come funziona oggi giorno siamo tutti amici però eh, come dire ho messo la mia nuova foto di profilo ed è piaciuta a 1 2 3 4 a 28 persone escluso me cioè di quelle 28 persone non conosco nessuno eh, così cioè in questo mondo pieno di amici che ho in instagram 2000 amici che mi seguono in twitter 8.600 amici che mi seguono in facebook 1200 1100 amici che mi seguono in youtube più di 1000 amici che mi seguono magari sono tutte persone differenti però non sono amici con le quali con i quali ho frequentazione neanche virtuale magari neanche ci contattiamo in questa epoca di tanta amicizia virtuale forse si è perso il vero senso dell'amicizia reale. E quindi c'è paradossalmente nel mondo reale abbiamo sfiducia e tradimento, eppure sentiamo di avere tanti amici perché abbiamo tanti contatti nelle reti sociali. Voi che ne pensate di questa contraddittorietà dei tempi moderni? Prima, conoscendo solo 20 o 30 persone e non frequentandole tutti i giorni e avendo solo due o tre o cinque amici intimi sapevamo di essere soli ci potevamo lamentare della nostra solitudine perché era nuda e cruda adesso c'è la solitudine virtuale e la solitudine reale la solitudine reale è quella di non conoscere delle persone nel mondo reale la solitudine virtuale è di chi non ha contatti e ci sono molte più persone che si sentono sole perché non hanno migliaia di contatti e di followers di seguaci che non perché non hanno amici reali ma vi rendete conto il grado di pazzia che ci sono delle persone che hanno commesso suicidio perché non li seguiva nessuno nelle reti sociali ma avevano un sacco di conoscenti e amici nella vita reale eppure si sentivano falliti perché nel mondo virtuale non avevano amicizie una cioè nel mondo virtuale si sì, nel mondo virtuale non avevano amicizie non avevano seguaci non avevano contatti che amicizie eh, io 8.000 persone o più in twitter andate a vedere vediamo come sta messo il mio twitter eh, track ecco qua andate a guardare il mio profilo di twitter marco pesci hola, hola marco pesci scusa se ti saluto adesso ma ero preso da, dalla mia dal mio dialogo andate a vedere il mio twitter se mi volete contattare mi potrete contattare in twitter anche ma io centro poco andate a vedere che io vediamo un po che qua eh, vabbè momenti c'è una bellezza di 8.109 amici in twitter la bellezza di 8.109 eh, non so se ho ricevuto 43.000 43.745 mi piace e sto seguendo 8.124 persone. Quindi, perché molte volte ti, ti seguono, tu li segui e poi non ti seguono più. Quindi ogni tanto devo con un programma, eh, con un sito internet. Ciao, ti ascolto Marco Pesci, stai dicendo la sacrosanta verità. Purtroppo non c'è più il gusto di uscire di casa ed andare a suonare un, un campanello di un amico per uscire insieme esatto perché ormai ci si è virtualizzati così tanto io prima conoscevo poche persone ne frequentavo meno e avevo pochi amici però erano amici comunque anche il frequentare persone eh, ne frequentavo tante per esempio andavo a roma prendevo a casa al paloco nell'azza l'autobus andavo fino a la metropolitana di Acilia e poi scendevo alla piramide o a Ottaviano o a Piazza Repubblica, Clodio, eccetera, dove dovevo andare a Roma. Io mi ricordo che si faceva dei gruppi senza volerlo perché ci ritrovavamo tra le stesse persone che viaggiavamo insieme. Se andavo a gli stessi giorni della in determinati giorni della settimana, in determinati orari, mi incontravo con delle persone che magari andavano anche loro a Ottaviano o a Cinecittà, e quindi facevamo tutto l'itinerario insieme. Addirittura cambiavamo i mezzi insieme. L'autobus, la metropolitana che viaggiava scoperto da Ciglia a Roma, poi eh, cambiavamo la linea eur per esempio oppure già arrivavamo alla piramide adesso non mi ricordo come si faceva e da tanto tempo che non viaggio più in metropolitana e poi eh, perché ormai dicono che se ne vedono di tutti i colori in metropolitana allora viaggio più in autobus la volta che vado a roma eh, conviene più andare in autobus nel sottosuolo non te lo consigliano. Allora, io avevo dei conoscenti e delle frequentazioni di mezzi pubblici, perché poi alla fine ci addirittura ci sedevamo, trovavamo libero negli stessi seggiolini, negli, negli stessi sedili, e quindi ci mettevamo a parlare delle stesse cose. C'erano giorni della settimana che mi incontravo con un anziano che eh, eh, assomigliava molto a Mario Circello. E che parlava sempre dell'Apocalisse, stava fissato, la recitava a memoria. E poi io gli ho detto un giorno: Ma lei è credente? No, sono ateo. <ride> ma lo sai, no? I pazzi escono a quest'ora di casa alle 15, alle 14. Quindi era un pazzo, era un pazzo divertente. Recitava tutta l'Apocalisse a memoria, ma era ateo. E, e, e si è perso questo questa comunicazione sociale. Si è persa anche perché si vive in città sempre più insicure con violenza, non puoi uscire di notte, eh, i pestaggi. Adesso ascoltavo in televisione il caso di Cucchi: no, come lo hanno pestato, come lo hanno ucciso: solo per dell'erba del fumo. Addirittura alcune forze dell'ordine e eh, non tutti, ma ci sono degli agenti, degli uniformati. Che sono un pericolo pubblico quindi eh, uscire di casa è un problema la gente eh, ti dà sfiducia perché ti tradisce allora cario caro mario pesci poi se potrai sotto il video lascia dei commenti perdono eh, parlando dell'amicizia tu cosa ne pensi l'amicizia la sfiducia del tradimento oggigiorno queste cose sono cambiate molto o viviamo sempre nello stesso mondo eh, e a noi ci sembra che le cose sono peggiorate perché è diminuito il nostro spirito di sopportazione perché io magari non pensavo tanto a queste cose quando ero giovane certo non dico che non ho avuto eh, degli amici figli di buona donna non dico che a me eh, non mi abbiano tradito la fiducia quindi che non ho conosciuto sin da giovane sin da più tenere età il tradimento e la sfiducia anche se adesso ho molti più anni eh, però forse la nostra sensibilità la nostra sfiducia al prossimo e la nostra temerarietà di essere eh, temerosità di essere traditi è aumentata molto forse adesso eh, ci rincresce di più essere traditi perché magari sono passati gli anni oppure perché ormai è la norma il tradimento eh, l'amicizia interessata in quello che hai perché un amico vero è sempre un amico interessato diceva frederick nice eh, Caro mario pesci eh, marco pesci perdono caro marco pesci io ho esordito dicendo ciò che diceva frederick nice un amico interesse un vero amico è un amico interessato è sempre un amico interessato però è interessato a te al tuo benessere a cosa pensi a cosa senti a cosa provi un amico interessato è un amico al quale puoi chiamare a qualsiasi ora del giorno o della notte perché è interessato al tuo benessere quello è un vero amico un amico interessato a te invece usualmente nella gerga colloquiale comune si definisce un amico interessato un amico che è interessato unicamente a quello che tu hai a quello che tu eh, per esempio eh, possiedi oppure eh, un amico interessato è un amico invidioso geloso delle tue qualità morali della tua bellezza della tua ricchezza o del fatto che hai un rosario turchese anche se non è di turchese è interessato ai tuoi oggetti di valore anche se non hanno un valore elevato o perché sono degli oggetti strani rari e che lui non avrà mai perché non si trovano nel mercato che hai fatto tu stesso artigianalmente quindi eh, l'amicizia vera non è che è disinteressata ma è interessata all'altro per esempio noi ci possiamo riunire per interessi nel senso che eh, se amiamo molto la lettura di libri filosofici allora faremo amicizia con persone alle quali piace a loro volta leggere libri filosofici quindi non sta male grazie per il quarto like non sta male leggere insieme libri filosofici ad altre persone e quindi essere interessatamente amici di persone che o siano dei filosofi o si interessino di filosofia ci sono delle amicizie positivamente interessate per esempio marco pesci sei saggio ora devo salutarti che devo guidare ciao ciao buona guida mi raccomando eh... Si, sì, prudente perché oggigiorno non solo bisogna stare attenti a come guida uno ma anche e soprattutto come guidano gli altri buon viaggio grazie di avermi seguito e dicevo e grazie del like la vera amicizia è sempre interessata ma interessata a quello che fa l'amico ai suoi interessi al suo benessere al propri interessi altrimenti non è un'amicizia è una frequentazione interessata capito la vera amicizia è quello Dunque, ricapitola, ricapitolando, sono 35 minuti che stiamo in live. Non voglio trattare di altri argomenti e eh, facendo un altro live, perché dovrei tagliare questa diretta. Editare un altro live. Comunque, eh, vi do un bonus. Speriamo, speriamo perché io fino adesso ho fatto da Cassandra del malaugurio. Che finalmente si riesca a fare un governo che non si faccia il governo tecnico e che trovino una maniera la maniera di governare questo benedetto paese perché altrimenti eh, non solo il paese ma anche tutti noi con il potere d'acquisto stiamo perdendo soldi stiamo perdendo una barca di soldi e quindi questo non può andare bene non può andare assolutamente bene. Speriamo che facciano questo governo. Un momento, che ciò il mio cagnetto. vediamo se riesco a trovare un libro che come al solito quando li cerco non li trovo mai ma quando non li cerco eh, li trovo perché poi fra l'altro in questi anni ho dovuto spostare un po' di cose ho cambiato il posto alla biblioteca delle cose e mi ritrovo con che in pratica i libri non stanno più nel loro posto però era un libro interessante Ah, eccolo qua molti mi dicevano che se non si riuscì non si sarebbe riuscito a fare un governo bisognava fare una rivoluzione eh, oppure bisognava fare un, comunque una rivoluzione per cambiare l'attuale stato di cose vabbè ideologicamente eh, si può comprendere che la disperazione arrivi a voler fare una rivoluzione però non ci scordiamo che negli anni del dopoguerra eh, c'è stata una guerra civile in italia c'è una rivoluzione negli anni del dopoguerra e eh, questo lo dico a tutte e tutti voi eh, che siete giovani ma anch'io nel dopoguerra non ero nato perché sono nato nel 69 quindi c'è questo libro che l'ha scritto giorgio pisano edizioni pidola e eh, giorgio pisano che eh, eh, guardate come si intitola sangue chiama sangue come vedete qua un gruppo probabilmente di civili e di partigiani che hanno trucidato uno che forse è stato sospettato di essere fascista o forse è stato un collaboratore dei fascisti quindi il sangue che hanno versato i... nel regime fascista ha chiamato il sangue che poi verseranno i partigiani eh, nelle vendette del post guerra che ci sono stati poi in una serie di attentati che hanno sfociato negli anni di piombo. Perché tutte quelle vendette hanno continuato a esistere anche dopo che la che la guerra Ecco qua l'Unità nel 43 traditori fascisti giustiziati pubblica. L'Unità nel 43. E poi tutta questa storia ripeterà anche dopo il 45 con morti con morti da entrambi i bandi per esempio gli anni di piombo 60 70 anche 80 estrema destra estrema sinistra armati Quindi, come dire c'è proprio da auspicarsi che non venga una eh, rivoluzione per cambiare la politica in italia perché guardate a che cosa porta guardate all'abbruttimento di tutta questa gente eh, tanto dei carnefici che a loro volta sono stati vittime del regime fascista si sono ridotti anche loro ad aguzzini e come eh, di quello che sarebbe stato il loro cozzino guardate come è stato umiliato torturato e ucciso come magari molti eh, di loro quindi io qua non vedo né fascisti né comunisti io qua vedo solo cittadini italiani che si scannano gli uni agli altri secondo quale logica secondo quale criterio siamo fratelli d'italia tutti quanti o ci dobbiamo ammazzare tra di noi queste categorie assurde astratte, create dall'uomo per esempio categorie etniche regionali differenziarci per città per appartenenza ideologica politica religiosa Nord-sud, che ancora ci sono delle discriminazioni geografiche assurde. Viviamo come nel Medioevo e eh? la gente succide. La gente si uccide per questioni, eh, per esempio, legate allo sport, soprattutto a quello più massificato. Il calcio succedono uccidono fratifossi di calcio ancora oggi. Eh? E tutto questo perché è assurdo. Guardate l'abbruttimento. Al quale ci si riduce in una guerra civile in una rivoluzione se la gente si deve abbruttire così a livello dei carnefici che povertà che miseria interiore alla quale si arriva è quello che vogliamo per cambiare il paese questo lo dico a tutti quelli che dicono ci vorrebbe una rivoluzione per cambiare le cose ecco ti, ti riduci a essere un carnefice un torturatore un perverso un sadico a perdere la tua ricchezza interiore, la tua pace, la tua pace mentale: è quello che vuoi? E quello che volete? Tutti coloro che vogliono una guerra civile per cambiare eh, le cose, perché la casta politica non va bene: allora evviva la guerra civile! Guardate che cosa succede, guardate come si imbruttisce la gente. Farò un altro video sul tema, ma forse con questo ho detto tutto. E non so se mettere il video nell'angolo letterario ma farò un video parlando di questo perché non ho voluto fare un altro live con uno basta se siete arrivati a vedere il video fino a questo momento e eh, avrete visto anche questa parte giorno non vanno più di moda le rivoluzioni violente le rivoluzioni omicide perché tanto dopo la rivoluzione dopo la rivoluzione francese che di cui si è perso il controllo Oggi c'è FB, chi è FB Duccio Barbacani? Eh, dopo, eh, dopo la rivoluzione francese di cui si è perso il controllo è venuta eh, l'epoca del terrore, il regno del terrore di Robespierre perché non riusciva a, a controllare eh, la rivoluzione. È venuta la restaurazione di Napoleone Bonaparte, quindi Francia è diventata più conservatrice che mai e hanno avuto un impero. Cioè vi rendete conto che Napoleone Bonaparte eh, si è incoronato imperatore? Si voleva incoronare imperatore, poi ha perso, è andato in esilio la seconda volta, è morto, eccetera. Ed è rimasto Napoleone III al governo. Napoleone, Napoleone III, non so se c'è stato Napoleone II. Quindi dopo la rivoluzione francese che era, si voleva cambiare il mondo, si voleva cambiare tutto, ma è sfuggita di controllo la violenza, si ghigliottinava così tanta gente che è venuta l'epoca del terrore. Quindi la vera rivoluzione non passa mai per la politica, per l'economia, per la, per la finanza, per la religione. Ma la vera rivoluzione passa per la coscienza come diceva rainish la rivoluzione interiore cioè la rivoluzione della mente della presa di coscienza di migliorare la propria coscienza e quindi attraverso la meditazione una presa di coscienza migliore passa la vera rivoluzione bisogna essere più razionali più logici e poi non chiedersi sempre che può fare lo stato per me ma che dobbiamo fare noi per lo stato perché in realtà lo stato siamo tutti noi non la casta politica e con questo vi saluto e vi lascio alla prossima